Vediamo velocemente come è scritto in Python il programma Quadrati. Allora, vedete, si tratta davvero di pochissime righe. Le prime due righe, quelle scritte in rosso, non sono istruzioni, evidentemente, è semplicemente un commento inserito da chi ha scritto il codice. Ogni volta che noi vogliamo inserire un commento all'interno di un programma, basterà iniziare la riga, con il simbolo di cancelletto per comunicare a Python appunto che non si tratta di istruzioni da eseguire e chiaramente potremo inserire commenti in un qualsiasi punto del nostro programma non necessariamente all'inizio allora lo facciamo eseguire un attimo così poi abbiamo, ce l'abbiamo davanti allora dammi un numero intero positivo digitiamo per esempio 5 e vediamo che in effetti il programma ci calcolato e ci comunica tutti i quadrati eh, degli interi tra 0 e 5 e poi alla fine ci saluta eh, quindi la prima istruzione evidentemente deve essere un'istruzione di input perché eh, c'è bisogno di conoscere eh, fino a quale numero eh, vogliamo eh, l'utente vuole conoscere i quadrati c'è una frase che avvisa l'utente eh, del fatto che appunto eh, deve inserire un numero intero positivo e l'istruzione di input a sua volta è inserita all'interno della funzione int perché eh, la variabile numero eh, all'interno della quale andiamo a salvare l'input eh, dato dall'utente è di tipo intero, è un numero intero e quindi come tale va trattato come un numero e quindi non come una stringa. L'istruzione successiva è il ciclo eh, FOR all'interno del quale troviamo un'unica istruzione eh, perché c'è un'unica istruzione che è indentata, ha un'indentazione maggiore rispetto alle altre istruzioni e dunque il contatore di questo ciclo è stato chiamato n, si può chiamarlo come si vuole e poi eh, si, si specifica in quale range, in quale intervallo eh, deve eh, muoversi diciamo il contatore. Vi ricordo che ehm, la sintassi della funzione range è, di, è questa range può ehm, prendere fino a tre eh, parametri eh, in questo caso vedete che ne abbiamo soltanto uno numero più uno che sarebbe lo stop cioè il valore ehm, per il quale il ciclo si blocca Uh, nel momento in cui inserisco soltanto un parametro e non tre parametri, allora uh, di default Start, cioè il valore iniziale del contatore sarà lo 0, poi lo Stop chiaramente glielo dobbiamo comunicare noi e sarà il primo valore che verrà, per il quale il ciclo ver non verrà eseguito. Quindi se l'utente ha inserito 5 come abbiamo fatto prima, vuol dire che vuole i quadrati fino a 5 eh, il, punto, il primo valore per cui non dovrà essere eseguito deve essere 6 e quindi si mette numero più 1 eh, dopodiché il terzo parametro opzionale è il passo di avanzamento cioè con che passo il contatore va da start a stop nel momento in cui non si mette questo parametro di default è uguale a 1 e quindi nel nostro caso che abbiamo messo un unico parametro vuol dire che eh, si dice il ciclo partirà da 0 se ho inserito 5 si bloccherà quando il contatore è arrivato a 6 e, e conta con passo 1, quindi appunto 0, 1, 2, eccetera, fino a 5. Ehm, dopodiché l'unica istruzione che c'è all'interno del ciclo è un'istruzione di output, perché dice di stampare la frase il quadrato di, il valore del contatore, perché eh, chiaramente la prima volta scriverà il quadrato di 0, e qual è il quadrato di 0? 0 elevato al quadrato che chiaramente fa ancora 0 eh, quando n sarà 3 verrà il quadrato di 3 è 3 elevato al quadrato vi faccio notare che l'elevamento a potenza in Python viene indicato con due asterischi eh, l'istruzione finale quindi siamo usciti dal ciclo è eh, semplicemente un output arrivederci